Ciao a tutti e benvenuti. In questo tutorial vedremo come creare un nuovo componente da poter aggiungere in un nostro progetto con Assembler. Accanto appunto ai tuoi progetti c'è la scheda dei tuoi componenti e clicchiamo al centro del riquadro, un po' più sulla nostra sinistra, su Create New Component per aggiungere l'oggetto desiderato. Selezioneremo la cartella dove esso si trova, dopodiché lo andremo a modificare e personalizzare ancora di più. Io già ho caricato per esempio qua alcuni modelli, selezioniamo per esempio una farfalla che ho precedentemente appunto già inserito e che posso comunque sempre andare a modificare. Posso scalarla, ruotarla o resettare le impostazioni secondo menu scelgo il materiale ma posso anche decidere se mantenere un colore uniforme e infine posso anche selezionare l'animazione vederne l'anteprima cliccando sul tasto play. Questo oggetto che ho creato io personalmente è animato perché anche l'animazione diciamo è una mia realizzazione. Se sono soddisfatto del mio lavoro salvo e da questo momento in poi potrò inserire l'oggetto animato in un progetto più grande. Per questo tutorial è tutto, auguro a ognuno di voi come sempre un buon lavoro.